Ciao popolo, ciao ragazzi, ciao giovani, insomma ciao a tutti. Oggi siamo in coppia e ricordate l'ultima volta che stavamo mm, con questo asset qua uno a fianco all'altro, però eravamo nell'altro studio, avevamo creato una build, link in descrizione, eh, per un PC che potesse lavorare in 4K anche in 8k, perché no, con un budget fortemente limitato. Oggi tiriamo fuori un'altra build, anzi in realtà sono due, un po' diverse dal solito, con un budget ancora più ridotto. Ma prima, sigla! Eccoci di nuovo, ciao a tutti, io sono Alessandro, sono un videomaker professionista per Wedding Video Sardinia. Io sono Luca, sono un tecnico informatico e gamer. La build che proporremo sarà figlia dell'esigenza, quella di lavorare eh, il video come content creator, eh, ma laddove attualmente c'è una carenza di chip e di conseguenza anche di schede video, di processori, eccetera, eccetera. È una build ok per giocare, Bassi, ma principalmente per lavorare il video in 4K assolutamente è con scheda video integrata Punteremo tutto su CPU e RAM sia AMD che Intel Questo perché ad oggi, e va detto, è impossibile trovare schede video di nuova generazione, ossia le RTX eh, In compenso si trovano facilmente le, le precedenti, le schede GTX Ma per la quale troviamo assurdo l'acquisto Poiché pagare una scheda video ad un prezzo che sarebbe Riservato alle nuove generazioni GPU è per noi puro sciacallaggio. A proposito di comprare, sottolineiamo eh, che il video non è oggetto di nessuna sponsorizzata da parte di nessun marchio che verrà citato, ma è frutto solo di passione e tempo libero. Se volete risparmiare tempo in descrizione trovate la lista di tutti i componenti e potete salutarci qui. Altrimenti potete rimanere eh, a seguire la spiegazione del perché ogni componente elencato è utile il tutto si basa su un test che abbiamo eseguito, ossia abbiamo messo eh, in timeline su Premiere Pro versione 22.1.1, quella ultima uscita. Ovviamente versione originale, non pirata, non fate gli animali. 180 file prodotti in 8 bit e creato un mini video. Le clip le abbiamo editate, non le abbiamo editate tutte, ma le abbiamo comunque lasciate in timeline per impegnare la memoria. Abbiamo fatto color grading, abbiamo inserito mh, qualche effetto di Lumetri Color, modificati gli fps, accelerazioni, decelerazioni, insomma. Abbiamo voluto mh, sforzare un pochettino la cosa. Il tutto su un portatile con scheda video dedicata, eh, fatto leggere i file nativi da una USB 3.1 e questa parte è stata fatta per sbaglio. Il risultato è stata una timeline fluida nell'editing e nella preview. Questo solo sull'8 bit, chiaramente poi facendo lo stesso test su file a 10 bit la lag iniziava a essere decisamente fastidiosa, ma potrebbe essere comunque lavorabile utilizzando i proxy. Sull'8 bit chiaramente qualche laggata c'è stata, ma decisamente in pochi episodi. Questo a conferma della totale fattibilità della cosa. Ad avvalorare ancora di più la build il fatto che Adobe, con l'ultimo aggiornamento di Premiere Pro, abbia dato un po' di forza all'accelerazione hardware per le CPU integrate. Io ti ringrazio, Adobe le cose le fa lentamente e spesso male, ma le fa. Parliamo di hardware, così passiamo oltre, Luca parla io vado a farmi un bel caffè. Opzione 1, Luca ti ho portato il caffè, anzi ti ho portato il, il tè, ne ho portato due perché servono. Dicevo, opzione 1, lavoriamo su CPU Ryzen 7... 5700 G, 8 corse 16 thread, bla, bla bla bla. Comunque partiamo dalla AMD. Esatto. Eh, allora, questa qua è una delle scelte che a parere mio è una delle cose più a prezzo contenuto ed efficaci, dato che AMD per ora ha avuto sempre il vantaggio della scheda video integrata più potente sul mercato eh, per ora e soprattutto eh, ci offre un pacchetto con un dissipatore anche integrato che riesce comunque a diminuire un pochettino i costi uh, sul lato della build generale. Se si vuole sfruttare al massimo la scheda video integrata c'è bisogno comunque di un po' di RAM in più rispetto a un normale 16 GB. Ecco. RAM Corsair, due banchi da 16, quindi per un totale di 32 GB per il semplice fatto che mi stavi dicendo ieri... Sì, uh, abbiamo bisogno uh, sia per uh, lavorare su Premiere o comunque programmi uh, di creatività, uh, abbiamo bisogno di molti più giga del solito e poi soprattutto ci serve anche più RAM uh, perché la scheda video integrata andrà a utilizzare uh, la memoria condivisa della RAM. Eh, siamo in DDR4 e siamo in DDR4. Okay, DDR5 non ce n'è. Eh, diciamo se le trovate sono veramente a prezzi spropositati e poi non sono nemmeno troppo competitive ancora uh, di velocità perché le produzioni sono ancora molto giovani quindi non c'è ancora un... Uh, poi per un, anche per un fatto di upgrade, ne stavamo parlando ieri, era, sarebbe stato meglio mettere due banchi da 16 piuttosto che, quindi arrivare a un totale 32. Sì, assolutamente, perché in futuro potete espandervi con altri due banchetti di RAM a 64 gb se richiesto dal vostro lavoro. SSD, eh, MZ assolutamente 980 della Samsung. Sì, assolutamente, Samsung fa... Ottimi prodotti come sempre, il loro software integrato per la gestione sia delle SSD, aggiornamenti e cose varie è sempre perfetto. Offre anche, eh, pochi lo sanno, eh, ma gli SSD appunto della Samsung offrono un'altra piccola suite che vi permette di fare la cronazione di un sistema operativo da un computer all'altro. Quindi tenetelo sempre in considerazione, è completamente gratuito. Quindi... Alimentatore Evga 600 Bronze. Sì, eh, diciamo che questa qua è una scelta abbastanza base, meno di 600 watt io non andrei anche perché se volete mettere qualcosina in più eh, questo vi offre, eh, offre abbastanza watt da coprire il tutto. Sì. È modulare? Poi, non è modulare, okay. eh, ricordiamo che questa è una fascia comunque economica. Eh, ovviamente se eh, pensate di andare in futuro per una RTX più grande tipo 3070, 80, 90 Ovviamente non consiglio di prendere un 600 watt perché probabilmente vi si spegne il computer prima <ride> Quindi questo lo mettiamo davanti Come case ritroviamo il case della, della build che avevamo fatto di cui c'è il link in descrizione Ossia sempre Corsair, lo Spec Delta che è un mid tower sì. Quattro ventole integrate. integrate, LED che aumentano gli FPS, non è vero, però è, è molto, molto carino e si presta a Airflow discreto con la finestrella laterale a vedersi. Per quanto riguarda la scheda madre, opzione 1 per rifarci al processore AMD, qui abbiamo una MSI B550 Mortar serie M. Sì eh, diciamo che questa eh, scheda madre è una micro ATX innanzitutto eh, quindi è leggermente più piccola del formato ATX che sarebbe più lunga quindi si perde magari un pochettino di porte PCI che sarebbero le porte lunghe dove magari vi mettete che so una scheda diretta in più o una scheda video in più eccetera però comunque ha già di base due di quelle grandi quindi se volete potete montare eh, uno o più scheda video magari se necessità. Più monitor o volete più SSD, ecco, dipende dal, dalla vostra scelta. Questa scheda madre eh, per me è una delle, dei migliori compromessi, perché ha innanzitutto la wifi integrata, cosa che molte persone sottovalutano. Mm -hmm. Però eh no. avercela è una comodità incredibile. Eh sì. quando ti serve, poi non ce l'hai. Esatto. E poi ha eh, tantissime funzioni tipo quella del BIOS flashback. Cioè diciamo che Uh, volete aggiornare una nuova CPU però non era compatibile, non avete magari la CPU stessa o vi si corrompe il BIOS per qualche ragione, c'è un bel tastino dietro la scheda madre e mettete la in USB e riuscite a fare il flash senza problemi e non dovete buttare magari un mese in assistenza o cose del genere per farla riparare. Mm -hmm. Come altra cosa avete quattro slot di RAM, uh, questo sembra banale ma nelle schede madri più piccole tendenzialmente ne perdete due, in questo caso no, ce cioè ne avete tutte e quattro, uh, ha due porte per l'SSD M2, quindi, quindi eventualmente upgrade per prenderne un altro, e soprattutto una cosa che è molto importante, le VRM, o meglio eh, la parte che dà la corrente alla CPU, sono di qualità molto elevata e ben dissipata, cosa che effettivamente è molto importante. Poi vabbè, MSI. Sì. Allora, questa era l'opzione 1, eh, ossia con AMD e attualmente eh, tutti i link stanno in descrizione, avete un totale di circa 892 è sceso nel, nella notte qualche componente di, sì, di questa opzione? credo le RAM siano scese un pochettino. Quindi probabilmente da 892 in giù qualcosina. E questa era l'opzione per lavorare con AMD. L'opzione 2 invece, abbiamo, ritroviamo lo stesso case, ritroviamo lo stesso alimentatore, SSD e RAM. Attenzione, cambiamo, fazione, e andiamo su Intel. Quindi parliamo di CPU, un uh, Intel i5-12600 K. Esatto, molto importante la selezione della lettera finale perché mh, se sbagliate magari prendete uh, un'altra versione del, dello stesso i5, alcune potrebbero avere la scheda video integrata disabilitata di fabbrica. Quindi diciamo che uh, c'è da dire una piccola introduzione, i nuovi processori Intel sono parecchio potenti però utilizzano un'architettura uh, molto più complessa rispetto a prima o meglio eh, hanno diviso eh, all'interno della CPU eh, due parti quindi abbiamo i cosiddetti efficiency core che sarebbero i core efficienti eh, che sono dati sono più lenti e dati per task eh, secondarie e, e tendono a essere utilizzati appunto per ridurre i consumi di corrente e dare supporto ai core più grandi i core più grandi vengono utilizzati appunto per spingere di più e dare ai programmi, per esempio come Premiere, state facendo un render, cose del genere, allora lì entrano in ballo i core più grandi e danno la spinta che abbiamo bisogno. Uh, quindi, detto questo, è un'architettura completamente nuova. E soprattutto viene raccomandato utilizzare Windows 11 a causa delle ottimizzazioni, eh, bug fix e quant'altro detto ciò eh, la CPU consiglio di prendere un dissipatore dedicato perché appunto eh, sì sono molto potenti queste CPU però scaldano e minimo, consumano di più un minimo di, di, di dissipazione sì assolutamente io che di processore ne ho bruciati tanti <ride> Col lavoro è... eh sì, è d'obbligo. Eh, sottolineiamo che il test che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto su questo portatile sì. qua, con uh, un processore Intel montato. Sì. Questo portatile monta comunque una scheda video dedicata, ma l'abbiamo totalmente disabilitata appunto per fare il test, perché abbiamo visto che Premiere andava ad attingere un pochettino dall'1, da quelle integrate e da quella dedicata. Ed è stato veramente sorprendente con l'ultima versione di Premiere Pro che, ehm, sì, ok... Toglie tanti bug, mai abbastanza, eh, aiuta nella spinta all'accelerazione hardware, ma mh, ha dato forte impulso all'accelerazione eh, hardware sulla scheda integrata. Quindi abbiamo un socket diverso e di conseguenza dobbiamo optare, eh, in questa opzione 2, per una scheda madre diversa. Abbiamo scelto la Z690 della Asus, versione DDR4 appunto. La, siamo forzati a prendere un chipset uh, più grande uh, delle schede madri della Intel uh, perché ancora non sono arrivate uh, le fasce più economiche quindi dobbiamo optare appunto per una Z690P DDR4 uh, C'è questa piccola nota da fare, le nuove CPU Intel sono le prime CPU a livello consumer uh, che accettano sia DDR5 che DDR4 Uh, quindi io consiglierei per ora di andare a DDR4 sicuramente per evitare di incappare in costi veramente uh, esagerati e soprattutto magari di aspettare davvero tanto per avere il prodotto. Quindi è una scheda madre completamente nuova cioè Comunque tante porte USB, eh, la LAN da 2,5 GB al secondo in caso che servisse per cose in LAN. Sempre rifacendoci al fatto che abbiamo cambiato CPU e stiamo andando su Intel, Intel non ti dà il dissipatore. Quindi abbiamo inserito noi un dissipatore Noctua, qualcosa da aggiungere. Allora, il color allora, purtroppo eh, tendenzialmente avrei scelto la stessa versione del Noctua eh, U12S, eh, la versione Redux, perché la versione Redux è leggermente più economica e più o meno offre le stesse potenzialità e non ha anche la ventola di color marrone caffellatte. Eh, però detto ciò, eh, Noctua è uno dei migliori, se non il migliore dissipatore, in commercio fanno veramente ottime macchine resistentissime soprattutto facilità di installazione grazie al loro eh, braccetto eh, di, montaggio. di montaggio il kit di montaggio veramente semplice e soprattutto offre un'ottima pressione su tutta la cpu questa era l'opzione 2 con processore della intel e siamo a circa 1057 euro su questa opzione 2 abbiamo un plus, ossia aggiungendo 223,69€ avete una scheda video della Nvidia, la Quadro, la T600. Questo per, per allora. un futuro upgrade o se avete bisogno comunque di eh, necessariamente una scheda video attualmente? Allora, eh, se avete magari eh, altri programmi al di fuori di Premiere che volete utilizzare e hanno necessità di un'accelerazione in CUDA, eh, quindi con la, le cose della Nvidia, questa diciamo che credo che sia l'unica opzione uscita veramente di recente, eh, quindi la nuova macchina, eh, vi offre di poter attaccare otto eh, schermi con un mini display port. Eh, mini display port, display port normale. Sì, eh, quindi diciamo che fino a risoluzione in 8K Comunque una quadro Sì, ah. è una bella macchinetta da lavoro Non ha bisogno di alimentazione supplementare Prenderà i 75W dal socket PCI direttamente Quindi non c'è bisogno di fare nessun cablaggio extra eccetera eh, O comunque può essere una macchina di supporto eh, alla scheda video integrata Quindi oppure meglio ancora magari se avete una macchina Uh, che c'è una CPU magari abbastanza recente, non volevate fare un upgrade esagerato e non avete magari una scheda video mm. o budget o quello che esatto. è. Comunque volete costruirvi un muletto interessante da affiancare. Stiamo parlando comunque di un, un Nvidia, di una quadro di nuova generazione. Siamo già oltre, infatti l'abbiamo messa come opzione. Esatto. Siamo diciamo già oltre. Come detto inizialmente, eh, abbiamo fatto di necessità virtù, stando attenti appunto al budget che è relativamente basso, parliamoci chiaro, se vogliamo lavorare come content creator eh, sul 4K, questo è un budget veramente basso, 1000 euro per forza di cose. Lì dovete mettere in conto escluse periferiche, escluso monitor, escluso tastiera, mouse, eccetera, eccetera, facendo sì che si possa comunque lavorare appunto in, in buone condizioni. Ripeto, il test che abbiamo fatto eh, su Premiere Pro ci ha permesso di editare senza problemi delle clip a 8-bit eh, su prodotte dalla camera mh, dalla S2, della Sony, eh, senza eccessiva lag, senza utilizzare, attenzione, i proxy in 4K. Chiaramente poi eh, um, dipende anche, attenzione, come settate Premiere nella fase di creazione del progetto. Io consiglio il video, ok, va bene, in 4K, 3840x2160, spazio colore, REC709, i classici settings, ma attenzione, come anteprima video, un downscaling, full HD, 1920x1980, anteprima code in iframe, che sono quelli più standard e tradizionali più user friendly di tutti, chiaramente poi è una, pre una preview, quindi disattivate il bit massimo e la massima qualità di rendering. Queste opzioni servono per alleggerire la timeline in preview, poi al il massimo della qualità lo, dare lo darete voi a seconda del vostro format in fase di export finale. Detto questo, se siete arrivati fin qui vi ringraziamo. E trovate tutti i link degli articoli menzionati uno per uno in descrizione. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un dislike, magari fateci sapere il perché commentando il video. Chiaramente anche se vi è piaciuto fatecelo sapere con un commento. Noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti come abbiamo fatto nel precedente video e nulla ragazzi. Ci vediamo alla prossima in una galassia lontana lontana e ciao! Let's mm go. -hmm.